Se riuscite a capirmi, forse c'è ancora speranza. Io sono non importa chi sono, ma cosa sono. Io non sono un essere umano. Sono un'entità che vaga nel cosmo e può vedere attraverso i diaframmi del tempo. Sono certo che questo vi stupisce, ma non avete idea di quali e quante forme di vita, come le chiamate, esistano qui fuori. Non posso spiegarvi altro in questo momento, non lo capireste sto per ripartire e ho solo il tempo di dirvi questo ho potuto vedere tutta la vostra evoluzione in un solo vostro battito di ciglia ho visto insieme chi siete e chi eravate quando vi guardate allo specchio non vedete più chi siete vedete la maschera che indossate vedete l'ossessione di cui siete preda io ho visto quando avete smesso di guardare e avete iniziato a credere ho visto quando avete smesso di fare esperienza e avete iniziato a insegnarla, a impararla. Quando avete frantumato la realtà trasformandone i cocci in simboli, poi in parole e infine in numeri. Avete così iniziato la vostra opera di virtualizzazione del tutto, ponendo un filtro tra voi e la realtà, qualcosa che oggi vedete realizzato con i computer, internet, realtà virtuali. Ma quelli sono solo strumenti, strumenti che mettono in pratica lo stesso concetto. Scambiare la realtà con la sua rappresentazione, l'oggetto con il suo simbolo. Al punto che pensate che se non si hanno parole per esprimere qualcosa, allora quel qualcosa non esiste. Al punto che pensate che persino i sentimenti si possono apprendere culturalmente. Dimenticando lo strazio che prova un qualsiasi animale che perde un figlio, che sente dolore senza aver mai avuto bisogno di leggere nulla a riguardo. Ma se vi accorgeste di questo, non potreste incensare tutta la vostra fatica nel creare i fittizi strumenti culturali che fingono di darvi tutto quello di cui la natura vi ha già dotati. È stato molto comodo per qualcuno far credere che la bontà, i sentimenti, la condivisione, l'aiuto del prossimo fossero percetti da insegnare, imparare o da pagare. Mentre la violenza o la guerra fossero parte inscindibile della natura umana. Altrimenti sarebbe stato molto più complicato convincervi ad arrendervi a un sistema di leggi e punizioni comandato da pochi. Ho visto quando avete iniziato a sentirvi ospiti indesiderati che dovevano guadagnarsi un misero angolino di un pianeta che era già interamente casa vostra. Ho visto quando l'ossessione che vi ha colto vi ha fatto piantare coltelli nel terreno forzandolo a darvi più del necessario senza più ascoltarlo, senza più capirlo fino ad arrivare a soggiogare altri esseri viventi perché la vostra energia non bastava l'ossessione chiedeva sempre di più e voi gli davate voi stessi le foreste, gli animali fino a divorare tutto e crollare o divorare tutto e iniziare da capo altrove soggiogando altri che sono stati obbligati a unirsi a quella follia vi ho visti fare di questa ossessione un dogma un dogma da difendere con l'autorità, con le mura e gli eserciti, sempre sull'orlo della prossima estinzione da cui vi siete salvati solo trovando nuove forme di sfruttamento e devastazione. Vi ho visti fuggire da voi stessi, cercando di capire ciò che non potevate capire, chi con la fede, chi con i numeri, due religioni apparentemente diverse che hanno un unico credo, quello di farvi sentire speciali quando in realtà è solo un sintomo di quanto siete disallineati e alieni sul vostro stesso pianeta, così limitati dall'idea che da una parte esiste solo quello che riuscite a calcolare, misurare e dall'altra quello in cui volete credere. Tutto questo è una fuga, una fuga disperata dalla vostra mortalità, da quello che siete come specie, da quello che vi completa come esseri viventi apparentemente avete studiato molto voi stessi e gli altri animali sapete che esistono caratteristiche specifiche ed uniche per ogni specie così come esistono caratteristiche comuni e condivise da molte specie sapete anche che due delle caratteristiche specifiche dell'animale umano sono l'attitudine alla cooperazione alla condivisione e la capacità di essere empatico cioè avvertire dentro di sé la condizione dell'altro eppure i sistemi sociali che avete creato, seppur diversi tra loro, condividono la presenza di gerarchie, di competizione, autorità, elementi in perfetta antitesi con due delle più importanti e vitali caratteristiche della vostra specie. Quindi è evidente che le vostre società non sono state costruite su misura per voi, ma su misura della vostra ossessione. È come se un branco di leoni basasse la propria esistenza sull'abilità nel nuotare sott'acqua o nel costruire alveari. E infine distruggesse sistematicamente tutto quello che occorre per preservare l'acqua o costruire alveari. Voi siete innamorati del riflesso della vostra maschera allo specchio. Non c'è nessun'altra forma di vita, se non quelle che potete usare per dare energia alla vostra ossessione, per renderla migliore, più efficace. Così disconnessi dalla rete della vita avete iniziato a distruggerla, illudendovi di non farne parte oggi arrivate a vederlo sempre più chiaramente solo perché riuscite nella vostra opera di distruzione sempre più efficacemente grazie alla potenza degli strumenti tecnologici che avete creato ma non riuscite a fermarvi proprio perché non vedete la radice di questa distruzione l'avete accettata come parte di voi guerra fame sofferenza catastrofi ambientali le vedete come eccezioni da correggere quando sono i costanti sintomi dell'ossessione di cui siete preda e che non potrete risolvere con la stessa mentalità con la quale li avete generati. Sono grida che vi implorano di cambiare strada, non semplici errori da sistemare. Siete riusciti a credere fosse normale privare un animale della propria vita, anche quando è possibile evitarlo, fino ad arrivare a costruire luoghi in cui farli riprodurre e tenerli in cattività con il solo scopo di ucciderli, farvi compagnia, di sfruttarli, farvi intrattenere. Generazione dopo generazione, dimenticando di essere animali, anche voi. Una mattanza con miliardi e miliardi di vittime non sono più esseri viventi, sono prodotti. Trovo paradossale il fatto che vi rinchiudiate dentro i vostri sofisticati laboratori a studiare le cellule o il DNA per capire cosa sia la vita e non riuscite a vederla. Non riuscite a rispettarla, nemmeno quando l'avete davanti agli occhi o nel piatto. Siete riusciti a vedervi come nemici, solo perché avete creato la scarsità e il lavoro incessante per combattere la scarsità che voi stessi avete creato. Tutto quello che veniva prodotto poi andava difeso, non condiviso. E così avete pensato di recintare, di delegare, di creare schiavi, eserciti imperatori, un altro animale umano è diventato così un compaesano o uno straniero in base a dove quei muri venivano eretti. Tutto ha iniziato a basarsi sul credere di essere migliori, di vivere nel paese più forte, di credere nella religione più giusta, di essere la specie più intelligente. Solo così potete placare quella sensazione che tutto sia tremendamente sbagliato. Ecco perché dovete vestirvi, ripudiare il vostro corpo nudo considerandolo osceno. Siete costantemente obbligati a ricordarvi che non siete solo esseri biologici, animali, ma dovete pensare che siete qualcosa di più, qualcosa d'altro, raccontandovi di anime, paradisi, universi paralleli, esplorazioni spaziali, altrimenti sareste schiacciati nel comprendere tutta la violenza che usate verso il resto del vivente con cui condividete l'esistenza. E vedreste finalmente che quella violenza è rivolta anche verso di voi. Questa separazione vi permette di anestetizzarvi e procedere nella devastazione da una parte e dall'altra ne è la causa stessa. So cosa state pensando. L'ho già visto succedere. Ho sentito cosa avete risposto e come avete trattato chi ha provato a dire qualcosa di simile a quello che sto dicendo io. Ci sono stati diversi esseri umani nella vostra storia che hanno intuito quello che io ho visto. Persone che hanno cercato di avvisarvi, di scuotervi per far traballare quella maschera ma l'ossessione che la tiene in piedi è sempre stata più forte e non avete mai ascoltato davvero le loro parole il fatto è che un'ossessione come la vostra si difende con tutte le forze entra profondamente nelle vostre menti e crea delle barriere quando qualcuno la mette in discussione mettendo in discussione la civiltà che avete creato a voi appare come un attacco a tutto quello che credete di aver conquistato al benessere a cui siete giunti con fatica e no, non è possibile tornare indietro. Quindi lo percepite come una rinuncia inaccettabile, quando in realtà si tratta di una liberazione necessaria. Una liberazione da uno stato di autoaddomesticamento che vi è condotti verso una strada senza uscita. Ogni apparente conquista di cui vi fregiate è solo l'ennesimo anello di una velenosa catena. La sensazione è simile a quella di un fumatore che non riesce a vedere lo smettere di fumare come il liberarsi di qualcosa che lo sta uccidendo, ma lo vede come una rinuncia a qualcosa che gli serve, di cui ha bisogno e che è diventata una sua caratteristica, estetica, caratteriale, imprescindibile. Con la stessa velenosa logica riuscita ad esaltare e riconoscervi come specie in imprese che sono l'antitesi di quello che siete davvero e di cui avete bisogno. Solo una fortissima ossessione che diventa dipendenza patologica può riuscire a creare questa illusione che non ve ne fa mettere in discussione i cardini fino ad accettarne ogni nefasta conseguenza, fino alla fine. Ecco perché tutti i cambiamenti che avete fatto nella storia, in realtà, per quanto apparentemente rivoluzionari e innovativi, non sono stati altro che diversi modi di percorrere lo stesso tracciato. Allontanandovi così anche dall'unica realtà che esiste, la realtà da cui tutti gli esseri viventi dipendono, compresi voi. Piuttosto che continuare su questa strada, in questa realtà, assieme a tutti gli altri, vi siete girati e avete iniziato una guerra distruttiva, autodistruttiva. Voi la percepite come la vostra evoluzione, ma in natura l'evoluzione è qualcosa che permette di sopravvivere avendo una profonda connessione con l'ambiente e adattandosi ad esso nella maniera migliore. Ma voi avete fatto l'opposto. Avete tagliato la connessione a quello che avevate attorno costruendovi un'artificiale bolla aliena da cui dipendete e a cui dovete adattarvi. Ma questa bolla dipende comunque da quell'ambiente naturale che avete smesso di capire e che quindi state distruggendo. Insomma, non ci vuole molto a comprenderne l'intrinseca insensatezza e l'ineluttabile destino. Quello che più vi sfugge, probabilmente, è che il vostro declino è iniziato solo poco fa. Siete sempre stati una specie come tutte le altre. Per centinaia e centinaia di migliaia di anni avete collaborato tra di voi, restando connessi ad un mondo che capivate perfettamente, così come ogni altro essere vivente, crescendo con tutte le qualità necessarie alla vostra placida esistenza. La maschera che vestite è così recente che è come se l'aveste indossata qualche ora fa ma la vostra straordinaria capacità di adattarvi e credere a ciò che vi insegnate vi ha addomesticati. Vi fa illudere che quello che vedete allo specchio sia il vostro unico vero volto. Ma se riusciste, anche solo per un attimo, ad abbassare quel finto volto di plastica, a soffiare sulla nebbia del dogma del progresso, della civiltà, e riusciste a scambiare uno sguardo sincero con voi stessi, come si incontra lo sguardo sincero, eloquentemente muto, di un cervo nella foresta? Sono sicuro lo capireste. 8, 3, 5,